Bene, continuiamo nella realizzazione del nostro breakout con Construct 2 in questa terza parte aggiungiamo degli altri mattoncini per completare il quadro mm -hmm. e scopriamo come fare per evitare che la pallina sfugga fuori Allora, eh, per mettere un altro mattoncino è semplice Allora, mentre per fare un altro di questo colore basta copiarlo con CTRL-C e poi CTRL-V si sceglie la posizione e questo è semplice per il mattoncino di un altro colore bisogna adattare un'altra strategia quindi facciamo tasto destro sending object sprite e qui andiamo a aprire nella cartella in cui abbiamo messo sempre un altro colore di mattoncino questa volta sceglieremo quello giallo Ok, allora come al solito vediamo che la grandezza è sbagliata. Andiamo a copiare la grandezza di mattoncino rosso, vedete ho sottolineato qui tutto. Sì, basta selezionare C. e premerà e, dopo... sì, e CTRL C e CTRL V. Qui mettiamo quindi CTRL C, adesso CTRL V, Ctrl -V ecco, e adesso quando facciamo invio si sì, diventerà della grandezza giusta così ecco adesso... siamo sicuri che sia esattamente identico per dimensioni rispetto agli ecco altri adesso inganniamo un secondo la scena e anche per il posizionamento possiamo andare ad occhio è molto comodo spostarli trascinandoli però possiamo anche controllare la posizione nelle proprietà dell'oggetto quando l'oggetto è selezionato per esempio noi possiamo prendere il posizionamento del mattoncino rosso qua in verticale lo controlliamo qui ecco, controlliamo è 620 in in verticale quindi diamo 620 anche all'altro e siamo sicuri che siano perfettamente allineati. Eccolo, eh, no, è, è scritto 60, facciamo 620 eh. ecco, bisogna anche essere precisi di evitare di sbagliare, se no, succede come è successo a me allora. Um, Naturalmente questo giallo che abbiamo importato non è ancora solido Quindi dobbiamo ricordarci di renderlo solido Sì appunto quello che stavo dicendo Andiamo sul più Andiamo a mettere la proprietà solida Che ora ne abbiamo solidi Ecco l'unica cosa che io consiglio È di uh, rinominare le varie sprite Questo sprite col tasto destro eh, Andiamo a rinominarla e la rinominiamo Paddle Poi per la pallina la nominiamo Ball E per Poi per la sprite 3 La nominiamo uh, Red Block E quella gialla La nominiamo Yellow Block Uh, infine se vogliamo possiamo anche rinominare il background, togliamo tiled e mettiamo semplicemente background. Bene, questa era dunque la procedura per rinominare gli oggetti, ora però andiamo su un po' uh, avanti nel nostro progetto. Rinominare gli oggetti è utile nel momento in cui poi si aggiungono degli script perché è più facile ricordarsi, distinguerli e citarli quando si fanno le cose ovviamente allora adesso cosa bisogna fare? bisogna fare in modo che la pallina non esca mai per fare questo è molto semplice uh, come avete visto cliccando Insert un Object come di, so come di solito e vado su Sprite di nuovo questa Sprite però ha la particolarità che la lasceremo bianca senza niente cioè trasparente più che bianca, sì. è proprio trasparente. È una cosa che non si vedrà assolutamente nel gioco. Ma le cui proprietà sono per noi molto importanti. Dobbiamo stare attenti a tenerla bene sulla linea tratteggiata in modo che il rimbalzo venga meglio. Possibile. Allora, poi eh, diamo il behavior solido anche qui, se no non rimbalza la palla. E questo vi spiega perché è importante che coincida con la linea tratteggiata. Noi vogliamo che la palla rimbalzi esattamente quando tocca il bordo dello schermo. Né prima né dopo. In questo modo copiamo e ne facciamo altri. Qui io per, per cambiare l'angolo non lo faccio a mano, a occhio, eh, perché lo trovo più scomodo, ma semplicemente metto 270, che di solito va bene, lo posiziono sì, perché, di fatto confine. noi facciamo compiere una rotazione di 270 gradi e a questo lo oggetto mettiamo, che prima avevamo in un altro senso ecco lo mettiamo in questo modo poi possiamo copiare un'altra volta questo qua e metterlo tranquillamente qui l'ultimo, quello sotto deve essere particolare, deve essere messo in una maniera particolare perché eh, deve essere separato dal, da eh, questo sprite poi dopo lo nomeremo in muretto Uh, per ora continuiamo Deve essere anche questo uno sprite uh, invisibile uh, E perché a parte? Perché quando la palla va giù Cade giù Allora deve essere eliminata Se mettiamo il nome di questi muoi qua Allora ogni volta che va a imbalzare contro il muro Perdi Se però la facciamo separata Invece non perdi se vai qui contro Ma perdi solo se vai qui sotto quindi dovrà avere delle proprietà diverse dagli altri tre lati. Quindi chiamiamo muro invisibile e quest'altro lo chiamiamo mu muro uh, game over. Poi potete rinominarli anche come volete, però io li ho chiamati in questo modo per distinguerli meglio. Uh, a questo punto uh, dobbiamo andare a fare in modo che quando la pallina va a toccare qui, si perde. Poi dopo, più tardi potete, potete aggiungere, anche, vi spiegheremo nella parte più avanzata, come mettere le vite. Ma per ora teniamoci... Uh, sul facile e andiamo nell'event sheet che dovrebbe esserci se no andate su, su nella cartella event sheet fate ad event sheet quindi andate sull'event sheet qui e andate su add event qui come vedete ci sono vari oggetti uh, Sistema è per dare ordine in generale mentre questi sono invece i vari oggetti che abbiamo implementato nel nostro gioco noi stabiliremo grazie all'event sheet che cosa Può accadere in determinate situazioni ai diversi oggetti, ma questo lo vedremo nella puntata successiva.